Salve a tutte e tutti, care amiche e amici, eh, spero vi incontriate bene, ho caricato del nuovo materiale nel mio canale YouTube Sant'Enchan, Chan, eh, spero vi piaccia, al più presto ne caricherò altro, eh, diciamo che... che in questi ultimi giorni ne ho caricato molto di materiale in youtube però non trovo mai tempo di fare del materiale al presto me, dicevo per i miei canali Sant'Enchan lo vedrò per, per caricare in esclusiva del materiale per i miei canali Sant'Enchan Vimeo Dailymotion e forse caricherò qualcosa in Facebook e Twitter grazie per seguirmi in tanti nel mio canale Sant'Enchan di Sprecher al più presto caricherò un altro programma radio. Spero di farlo quando là in Italia sia giorno. Salve ci rivedremo, eh. ciao! Salve a tutti, cari amiche, cari amiche e amici.